Nina Agdal, ex di DiCaprio, posa per Sports Illustrated. Non è, questa, la prima volta in cui Nina Agdal posa in bikini. Né tanto meno quello su Sports Illustrated è un debutto. Perché la top model danese, a soli 25 anni, ha alle spalle una carriera di tutto rispetto? La vista contesa dalle maggiori case di moda per le loro sfilate in passerella e per le campagne pubblicitarie. Del resto, la bellezza di Nina è mozzafiato. E l'ultimo servizio per l'illustre rivista ne è la conferma. Una modella dal famoso ex. Nata in Danimarca il 26 marzo 1992, Nina Gdala è una biondissima modella che come tante altre biondissime modelle è stata per qualche mese al fianco di Leonardo DiCaprio. In questi giorni, mentre l'attore sta vivendo il suo ritorno di fiamma con Tori Garn, per lei è invece il momento dell'ennesimo successo professionale. La top model. Infatti, sarà ancora una volta protagonista dell'iconica rivista Sports Illustrated, con uno shooting realizzato per il supplemento Swimsuitissue che la vede in bikini, ritratta tra le onde del Messico dal fotografo-artista Ruven Afanudor. La sua carriera, Nina l'ha cominciata sette anni fa. O meglio, è stato quello il momento della sua consacrazione, avvenuta con la cover dell'edizione danese di Bazaar. Solo due anni più tardi, la Agda Alpha la sua prima apparizione su Sports Illustrated e, i suoi scatti in bikini e quel corpo splendido, le fanno guardare il titolo di miglior debuttante dell'anno. Nel 2013, è la modella più sexy del mondo. E il suo lavoro si moltiplica. Posa per le copertine delle più importanti riviste, gira il mondo sfilando per i maggiori brand di moda. Entra nella scuderia di Vittoria Secret e si fidanza con Leonardo DiCaprio. I due, lo scorso maggio, hanno rotto dopo un anno di relazione. E la modella, sussurra il gossip, si sarebbe avvicinata a Jack Brinkley co. Figlio della super top statunitense Ash e Brinkley, anche lei vecchia gloria di Sports Illustrated negli anni 70 e 80. Paparazzati a New York intenti a fare jogging insieme, e poi a cena, i due non sono in realtà ancora usciti allo scoperto, per ufficiare la loro relazione. L'amore per il suo corpo. Seppur splendida, Nina Agdala è stata negli anni soggetta a spiacevoli pressioni da parte dellindustria della moda. Incredibilmente, in alcune occasioni le è persino stato chiesto di dimagrire. C'è una bella differenza, tra dimagrire e rassodarsi. Non bisognerebbe mai dire ad una ragazza di perdere peso, perché è una cosa fastidiosa. Dà fastidio sia che tu sia magra, sia che tu non lo sia. Quando qualcuno ti dice che devi dimagrire, è come se ti desse un pugno in piena faccia, ha dichiarato nel corso di un'intervista a Ocean Drive. Del resto, Nina ha dimostrato di avere una forte personalità. E di essere in totale sintonia con il suo corpo. Lo testimoniano le foto che, sul suo profilo Instagram, la ritraggono senza veli. Distesa sul letto, completamente nuda e col commento waiting for pizza, la Agdale è meravigliosa. I suoi quasi 2 milioni di followers approvano. Così come approvano le sue docce bollenti, a favore di obiettivo, ma anche i momenti di tenerezza col cagnolino da poco arrivato nella sua vita. Un cucciolo che la segue ovunque, sfilate di moda comprese.